Ciao! Ciao! a tutti! Ciao a tutti! Io mi chiamo salvi! Qual è il colmo di una gallina? Essere chiamata in Tribunale a deporre. Vi raccomando, non perdete i prossimi video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao.